Allora, c'è qualcuno che mi chiede se mente locale è un concetto difficile. E, e non è un concetto difficile, posso tranquillamente dire che non lo è, perché mente locale in realtà è qualcosa che, che, che tutti facciamo, eh, perché effettivamente è quando cerchiamo di eh, capire qualcosa che ha a che fare con nostro contesto di diretta riferimento cioè in qualche modo la mente locale è il fatto che ci sono alcune cose che possiamo capire soltanto se siamo vissuti in un certo posto quindi la mente locale è il fatto che che c'è un rapporto molto forte tra come noi funzioniamo e il luogo in cui siamo e poi e soprattutto il luogo che c'è più familiare cioè in qualche modo la mente locale è proprio una specie di costruzione eh, Simbolica, mentale, ma anche non simbolica, anche pratica, per cui eh, siamo capaci di capire alcune cose solo se siamo in certi posti. Eh, e poi siamo in qualche modo, eh, siamo anche il risultato di certi posti, cioè in qualche modo la mente locale è il fatto che, che noi siamo eh, carne e geografia, cioè che in qualche modo abbiamo a che fare con una costruzione di, di noi stessi che ha a che fare molto con i luoghi. In cui cresciamo, in cui viviamo. Quindi la mente locale è qualcosa che ha a che fare moltissimo con l'idea che, eh, che, cioè che, che noi siamo fatti di un complesso generale, eh, per cui a un certo punto diventiamo anche la geografia di noi stessi. No? E, e non solo, ma in qualche modo eh, c'è un livello sia subconscio che un livello conscio per cui capiamo le cose a partire dai luoghi in cui siamo vissuti, cioè, insomma in qualche modo questo poi molto banalmente vuol dire che, che siamo sempre situati da qualche parte anche se non ce ne rendiamo conto. Cioè, una delle cose che, che a me è ispirato per scrivere Mente Locale è questa idea di fondo che da qualunque parte siamo siamo sempre da qualche parte. Cioè L'idea di fondo è che per quanto possiamo pensare di essere astratti, per quanto possiamo essere virtualmente da qualche parte online però noi siamo il nostro corpo e noi siamo sempre in un qui questa è una cosa innegabile e questo qui non è una cosa eh, accessoria è qualcosa che ci costituisce cioè che, che crea eh, noi stessi momento per momento questa, questa è questa poi ovviamente eh, questo è molto più forte eh, nelle culture che hanno un senso molto più forte del luogo nel senso che in qualche modo le culture indigene, che sono quelle che vivono del proprio posto, eh, che vivono delle risorse, del luogo in cui vivono, sono culture che hanno una identificazione molto più forte tra, tra se stessi e il luogo. E questo però è interessante perché in qualche modo è come se eh, il nostro rapporto con la geografia circostante è un rapporto tra corpi. Quindi abbiamo un rapporto con gli alberi che abbiamo intorno, un rapporto con gli edifici, un rapporto con, con la città, un rapporto con la foresta. cioè C'è una, una, eh, una forte relazione, che io chiamo mente locale, ma dove vorrei, vorrei, vorrei assolutamente eh, far capire che mente non significa il pensiero. Cioè mente è la traduzione di mind eh, per un verso, per l'altro verso di esprit. Però soprattutto è un'espressione napoletana, perché mente locale viene dal sud Italia e viene dal fare mente locale, che è un'espressione straordinaria perché non è traducibile in altre lingue, nel senso che esiste local knowledge in inglese, esiste uh, focalisé no? in, in francese, però, però è difficile trovare questo concetto di una, di una, di una unità tra un luogo e, e l'attività di comprensione che è vivere in quel luogo, ma anche l'attività non solo di comprensione, ma l'esperienza, la capacità di fare esperienza del mondo. Quindi, insomma, fondamentalmente, allora, e di cosa tratta questo libro? Cioè, detto così sembra che sia tutto risolto. Tratta del fatto che effettivamente eh, è una è un'attività che non è che abbiamo perduto, perché, ce perché lo facciamo costantemente, però è un'attività di cui non ci rendiamo conto, cioè de, della, cui, eh, de, della cui preziosità, del cui valore della cui fatica non ci rendiamo conto. Cioè, noi costantemente facciamo mente locale, cioè, costantemente cerchiamo di capire le cose in qualche modo contestualizzandole, che, che, che, che oggi è una situazione molto... Eh, provocatoria, perché nonostante che noi siamo convinti del fatto che buona parte di ciò che facciamo si svolge in una realtà virtuale, in realtà non è così, cioè in realtà noi continuiamo a ragionare in termini di nostro rapporto eh, con, con, il, con il luogo in cui stiamo. E, e questo però è interessante, per esempio perché adesso in questo periodo di post-pandemia probabilmente aggiunge qualcosa, nel senso che è come se in questo periodo di lockdown abbiamo ridovuto far mente locale, cioè siamo stati costretti in qualche modo a renderci conto con maggiore consapevolezza come il luogo che ci ha contenuto in questi mesi è un luogo che ci ha eh, influenzato moltissimo, molto spesso deprimendoci, molto spesso eh, chiudendo l'orizzonte, no? dentro cui viviamo però anche in qualche modo facendoci capire che, eh, che non si può essere indifferenti al luogo in cui siamo cioè nel senso che indifferenti nel bene del male nel senso che probabilmente il lockdown ci ha dato anche la voglia di essere altrove no? e però anche la dimensione del fatto di essere costretti a stare in un posto no? quindi in qualche modo c'è una differenza tra il potere eh, andare in un altro posto e lo dover solo, solo immaginare che è quello che noi facciamo quando usiamo i media cioè in qualche modo la mente locale è dannatamente concreta cioè, non, non, non è sostituibile con un volo pindarico non è sostituibile con eh, una, uno skype non è sostituibile con una visita online di un posto no? la mente locale invece è qualcosa che può accadere soltanto se tu con il tuo corpo che è il tuo, sei in un luogo, quindi in qualche modo c'è una dimensione proprio di embodiment, di fortissima relazione con le, di, di se stessi, con un qui. Ehm, tutto il lavoro che c'è in, in questo libro è un lavoro in qualche modo in cui si cerca di raccontare come alcune culture hanno fatto Mente Locale, come alcuni poeti o alcuni scrittori come Borges, ma anche altri, hanno fatto mente locale, e soprattutto è un, te è un tentativo di capire per esempio come eh, le città che in cui noi viviamo sono un luogo che, che, che è avverso, oppure che, che è invece favorevole alla mente locale, dove appunto il punto è che la mente locale eh, può anche essere devastata, può anche provocare dei disturbi molto forti. Proprio di, nel senso che, che il situarsi da qualche parte è un'attività fondamentale proprio per la, per la generale sanità, nostra sanità mentale. Eh, qui c'è il simbolo di tutto questo, che è il Lomarel, che, che è questa specie di carta ritorna al sole, no? se in realtà i luoghi continuano a essere abitati, perché effettivamente la Morel. L'Omarell non è sostituibile con niente, non è sostituibile con una telecamera no, che sorveglia i cantieri in atto. Cioè, L'Omarell è uno che fa un'attività inutile di presenza in un posto, ma che è fondamentale, perché lui, lui si rende conto di quello che avviene, no? che, che anche lì è una chiave fondamentale della mente locale, perché la mente locale è un rendersi conto eh, de, de la, del luogo in cui si vive. Allora, molto in sintesi, Mente Locale l'ho inventato io, però esisteva, esisteva presso i napoletani, eh, è un'espressione a cui sono legatissimo, ed è un'espressione che mi ha aiutato molto per sviluppare tutta una serie di altre cose, eh, tra cui per esempio anche capire come la gente si dà delle regole per vivere insieme, che fa parte anche questo della Mente Locale. Però, per esempio, io sto lavorando adesso sull'altra su dimensione, tipo su, sull'imbarazzo. L'imbarazzo, per esempio, è negli esseri umani qualcosa che ha molto a che fare con la mente locale, cioè col fatto che ti rendi conto di essere fuori di luogo in un contesto in cui sei. No? Quindi, insomma, questa cosa della relazione fortissima tra il rendersi conto di dove sei e, e tirarne delle conseguenze è una cosa, secondo me, molto importante. È stato un libro, ed è un libro importante per, per, per i cosiddetti architetti, ma anche per tutti coloro che si occupano in qualche modo di spazio. Io credo che sia un libro importante lo, per coloro che si, si occupano di arte, è un libro importante per ridefinire la vita quotidiana, è un libro importante secondo me per l'antropologia, perché è uno dei primi libri che ha unito l'antropologia con l'architettura. Quindi in qualche modo ha fatto capire che c'è una connessione fortissima tra questi due campi, ed io secondo me è un libro divertente, cioè non è un libro, è un libro in cui si raccontano cose eh, abbastanza appassionanti. Detto questo, grazie.